RID 96.8, creata da noi, pensata per voi, ascoltata da tutti E bentornati, Vox Popolo e vostro Cesare Deserto che vi parla Vi avevo lasciato con l'acquolina in bocca perché c'era un grandissimo stilista Alviero Martini che speriamo adesso sintonizzato con noi Ciao Alviero, come stai? Ciao gente, bene tu? Buona giornata, buona, buona settimana. Grazie, grazie mille Alviero. Allora, parlavamo del lockdown, del post-lockdown che ha provocato dei danni irreparabili. Tu che sei uno degli stilisti più importanti al mondo, se vuoi raccontare ai nostri ascoltatori come hai vissuto questo periodo e soprattutto adesso come si riparte. Ah, eh, come l'ho vissuto? L'ho vissuto chiaramente rispettando tutte le norme che ci, stavano, che ci davano anche se erano contraddittorie l'una rispetto all'altra ogni giorno c'era un decretino nuovo e quindi un giorno era così, un giorno era così, l'ho rispettato stando 90 giorni a casa, tutto questo facendo del smart working che era praticamente inutile perché le aziende erano chiuse e poi ho fatto tantissime cose, ho prodotto due libri, uno è una mia autobiografia che è uscita in, ce l'ho io in vendita sul mio sito dopodiché uh, sarà in libreria a settembre poi è uscito un altro libro sta uscendo, anche un libro d'arte perché ho disegnato 90 uh, sculture greco-romane con la mascherina che si chiama Preserving Art from Covid e sono molto divertenti perché è tutto fatto con grafite bianco e nero poi le mascherine sono colorate tutte fatte a mano una al giorno e quindi io devo dire ho passato una tranquilla e serena pandemia sempre ricordando intanto la gratitudine per essere no, bianco e nero poi... e poi ricordando eh, tutti quelli che lavorano all'ospedale eh, e poi eh, il cordoglio per, per le vittime dopodiché eh, abbiamo affrontato il discorso post-covid con le aziende con le quali lavoro e lì è venuto fuori il, il macello, nel senso che le aziende hanno consegnato eh, la collezione primavera-estate, il 40%, il 60% è rimasto bloccato nelle aziende, chiaramente a, eh, a maggio nessuno voleva più la, la merce e poi soprattutto molti esercenti non hanno più ritirato sulla sala cinesca, quindi abbiamo dovuto attivare urgentemente dei canali social come le commerce per poter eh, vendere quello che la gente comunque chiedeva, perché non trovava più nei negozi, però il danno è indubbiamente irreparabile. Eh, si parla di fare una capsule per l'inverno di pochissimi pezzi e forse si, partirà con, eh, si rip ripartirà con espressioni in eh, primavera-estate 2021, ecco. Alvero, ma tu sei un posit uh, sei posit positivissimo, abbiamo fatto una diretta insieme, quindi è sempre un grande entusiasmo, pensi sempre positivo, anche perché nonostante il periodo brutto, ma essere negativi attrae solo energia negativa, quindi dacci ah, un grande messaggio di speranza. La realtà che ti sto raccontando è la realtà, poi nella realtà io ci metto tutto l'ottimismo di questo mondo perché eh, non si può vivere di negatività, anzi... Sappiamo bene, come hai detto prima, che eh, se la chiami la attrai, invece noi vogliamo attrarre l'abbondanza, la prosperità e quindi ci rivolgiamo all'universo e, e quindi abbiamo sicuramente, una... io ho un atteggiamento estremamente positivo, però eh, se mi chiedi esattamente com'è andata la situazione, io ho passato un bellissimo eh, lockdown, bellissimo si fa per dire, eh, io che ero abituato a viaggiare eh, con la sindrome di Ulisse, ovvero l'ansia da la stabilità e invece poi ho convertito questa ansia in eh, anziché andare lontano viaggiando che è il mio eh, slogan amare la vita sempre con ALV eh, che vuol dire appunto eh, stare in casa e telefonare alle persone che non stanno bene assistere, fare e poi come sai abbiamo fatto circa 100 dirette 100 e più eh, ogni sera due personaggi quindi eh, ero stracarico di energia e lo sono tuttora. Il problema è che effettivamente eh, ci sono delle difficoltà dai, da parte degli esercenti a riaprire le eh, salacinesche perché effettivamente eh, il cliente si approccia ancora in modo molto diffidente eh, e hanno paura eh, di questo o di quell'altro e di conseguenza eh, gli acquisti si sono ridotti notevolmente. Ecco, questa è la realtà. Che questo non significa che si chiuda o si cambi eh, il genere, noi siamo, noi siamo nel settore moda, continuiamo a fare moda e aspettiamo il momento migliore, però ci prepariamo ogni giorno con lezioni di eh, cambiamento, mutamento. E tu sei una delle grandi eccellenze della moda italiana e poi ha creato anche un qualcosa per i ragazzi, un'iniziativa davvero lodevole, hai creato un contest che purtroppo per il Covid si è fermato per dare la possibilità ai tanti aspiranti, modelli e modelle di poter realizzare il proprio sogno e di poter sfilare ed essere anche testimonial per il brand Alvino Martini. Certo, infatti con Steven Sorrisi abbiamo messo in piedi questo Fashion in Tour ALV 2020 che abbiamo già circa 350 iscritti e ovviamente ai quali diciamo di non disperare perché se solo questione di tempo riprenderemo chiaramente essendo un programma di piazza si doveva fare in estate e lo faremo la primavera e l'estate prossima eh, però continuiamo a eh, mantenere fede al nostro progetto perché è un progetto molto bello che è quello di andare nelle piazze per dare la possibilità ai giovani che vogliono intraprendere questo lavoro di passare una selezione molto severa, molto, eh, con dei criteri, delle logiche di moda eh, molto importanti per poi accedere dalle regionali alle provinciali, dalle provinciali alla nazionale, anzi dalle provinciali alla regionale, poi la regionale si porta alla nazionale e poi chi eh, supera questo contest, un uomo e una donna, saranno i miei testimonial per un anno eh, e quindi è una, un concorso che in qualche modo premia la eh, capacità di, di, o il talento di saper stare in passerella almeno questo. Poi nell'intervallo tra i vari momenti di sfilata eh, c'è appunto il mio libro che, volevo, che, che spiego che cos'è successo nella mia vita perché è una storia molto bella di eh, un ragazzino che sognava, eh, sognava l'America e un giorno si è trovato a Hollywood eh, con un successo incredibile per cui eh, questo dimostra che, che Credere nei sogni eh, vale la pena perché i sogni a volte e quasi sempre se sei connesso si realizza. Grazie mille Alviero perché è davvero una bellissima iniziativa dare la possibilità ai giovani, spesso ci dimentichiamo che loro sono il nostro futuro e questa nazione spesso dimentica proprio di questi ragazzi, quindi regalare un sogno è una cosa meravigliosa, io ti ringrazio per essere stato mio ospite e come vedi non sono stato come Barbara D'Urso quindi non ti ho concesso <ride> pochi secondi ma tutto è lo spazio, forse per me guarda farei tre ore insieme a te Alviero. Grazie, grazie, Però So che hai da oggi questa nuova Vox Populi, quindi è giusto che, dia, che, che tutto il popolo abbia eh, lo spazio per, per dire il loro pensiero. Io ti, ti ringrazio per l'invito, ti ho chiesto eh, cortesemente, eh, proprio perché credo in questo tuo progetto, di essere il primo per dare energia e fortuna a questa... Tua trasmissione e quindi sono felice di averlo fatto. Grazie mille Alviero e grazie anche al nostro amico Steven Torrisi voi rimanete sintonizzati con noi